Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su Call of Duty Warzone 2.0. Ragazzi, per vedere come uh, abilitare gli FPS, i ping, la latenza e tutto in alto a sinistra sullo schermo, per vedere quanti FPS oppure quanti ping vale durante la partita, molto semplice. Andiamo un attimo su impostazioni, tastiera e mouse, sì, scendiamo qua interfaccia. Scendiamo giù fino a scendere sotto telemetria questa qua. Mostra di più. Contatore FPS. Eccolo qua. Latenza server, perdita dati, temperatura scheda video molto importante. Tempo scheda video, poco ci interessa, utilizzo VRAM, tempo processore, frequenza. Ed ecco fatto. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi, lascia un like, iscriviti al canale se il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!